Rieccoci, ci riproviamo. Cerchiamo di, uh, um, cerchiamo di uh, sentire se riusciamo a, a connetterci con Francesca, Francesca Crescentini. Che ricordo oggi incontriamo qui a Casa La Terza. Le ho inviato una richiesta per, um, per partecipare. Francesca Crescentini, che ricordo uh, è uh, una uh, traduttrice, è una... ecco qui. Forse ci riusciamo, forse ce la stiamo per fare, vediamo. C'è un po' di schifo. Eccoci! No, non Non andava. Cioè, io ti vedevo mobile e quindi non riuscivo a fare niente. Ciao, che bello, ve lo, vale. lo fatto. Che bello, la prima domanda. Io stavo cominciando a scudare. Eh no, aspetta, che... perché poi ho guardato le altre dirette che ce ne sono mille sempre ormai attive, ovunque andavano, solo tu non andavi. Detto, Oddio, adesso come allora, è chiedo che... ufficialmente ai miei colleghi in diretta di smettere di mandarmi WhatsApp, così se no non ti sento. Eh, Francesca, insomma, benvenuta ti ho presentato brevemente prima cercando di prendere tempo ma eh, ripeto molto brevemente sei eh, Francesca Crescentini in arte si può dire Tegamini eh, è una traduttrice nonché una delle più importanti book influencer in Italia e eh, eh, quindi insomma io sono particolarmente curiosa di questa chiacchierata perché come come hai intuito dalla nostra telefonata, diciamo, mi interessa capire meglio come funziona questo mondo dei social e dei libri e come interagiscono. e Tu sei l'ospite perfetta, insomma, per questo. Speriamo, speriamo. <ride> per elargire della saggezza, chi lo sa, boh, Speriamo meglio. Allora, um, dalla nostra appunto chiacchierata un paio di pomeriggi fa, guarda, comincio subito con le domande perché appunto mi sono preparata. Eh, eh, l'impressione che ho avuto è che dic diciamo, sembra che, che sia un, uh, un lavoro facile, quello della book influencer o comunque del content creator poi vediamo se c'è una differenza o no eh, ma in realtà ha delle sue complessità e delle sue difficoltà, insomma come tutti i lavori, ecco il gatto per esempio questa no, può ma... essere una di quelle scusate, non lo controllo non controllo più niente ormai della mia esistenza, ecco eh, insomma, eh, visto, visto dall'esterno si vede molto, ma si sa molto poco di quello che c'è dietro. Quindi volevo esplorare con te un po' questo lavoro che fai, molto particolare. E eh, eh, quindi, insomma, parto con la prima domanda. Okay? <ride> eh, tu, tu come scegli i libri che, che, che racconti sul, sulla tua pagina, sul tuo blog, sulla tua pagina Instagram? Ma allora, io lo racconto, lo racconto sempre, quindi continuerò a raccontarlo anche a te e anche ai curuni che ci stanno ascoltando. Io ho impostato un po' tutto quello che combino online, a partire dal blog che quest'anno ha compiuto ben dieci anni di vita, yeah, coriandoli! Uh, un po' come un diario. Io alla fine vengo da, da quell'epoca in cui gli spazi online erano dei posti dove ci si metteva là e si raccontavano i fatti propri fondamentalmente, mm. senza pensare tanto a «oh mio Dio, questo in futuro potrebbe diventare un lavoro» oppure «ah wow, se ho una presenza online abbastanza strutturata, eccetera, posso magari trovare lavoro in un'agenzia di comunicazione che fa queste cose». Quindi, insomma, all'inizio, almeno per l'ondata a cui ho partecipato io, eh, era molto un luogo davvero dove creare uno spazio che ti somigliasse e che contenesse poi anche le cose che ti andava di raccontare, ma che erano tutte molto vicine a quello che eri, a quello che facevi. Io ho mantenuto alla fin fine questo, questo approccio. Il blog adesso ha una struttura più sistematica, ci sono tanti altri posti dove io... Uh, faccio quello che combino in pratica quindi c'è cioè Instagram, si è raggiunto Twitter c'è stato Snapchat per, per un, un, anno, un anno buono, abbondante ma alla fine quello che viene fuori è comunque che sono degli spazi dove tu racconti delle cose e dove tu scegli poi qual è il taglio che vuoi dare, ci sono dei canali molto più verticali, ci sono tantissime persone che sono molto specializzate in un ambito io alla fine mi sono resa conto che per deformazione professionale, per quello che mi interessava e per quello che sono alla fine, i libri erano l'argomento che riusciva a venire fuori meglio e che poi mi sono resa conto anche che aveva una risposta molto positiva da parte, da parte degli utenti. Tante delle rubriche che poi si sono, sono create negli anni sono state una reazione a delle richieste che sono arrivate dagli utenti o anche banalmente dall'ascolto che poi c'è tutti i giorni. Quindi il come si scelgono i libri? Io ho ancora un approccio estremamente personale, quindi sono una lettrice, in questo periodo sto leggendo queste cose, eh, se mi è piaciuto o non mi è piaciuto ne parlo e racconto come è andata la lettura di un libro, quelli che voglio leggere che cosa sto scoprendo eccetera eccetera e mentre io scopro delle cose se le racconto agli altri insomma allarghiamo un po' il campo d'azione le faccio magari scoprire anche agli altri faccio un po' da ponte eh, o da filtro magari perché tutto il marasma di cose che esistono di novità che ci sono come saprai benissimo anche tu Uh, mi rendo conto molto spesso che uh, c'è anche del disorientamento, e quindi riesci anche a fare un po' quella funzione lì da, di filtro che alla fin fine può essere utile. Quindi, un po' informi e un po' effettivamente racconti che cosa, che cosa ti è piaciuto leggere. Quindi, se sì, io sono abbastanza, cioè, anzi, sono completamente uh, trenino che va sul suo binario, felice e contenta. Poi, ovvio, raccogli degli stimoli che ti arrivano. Però alla fine io consiglio un po' quello che mi pare, quello che mi è piaciuto, quello che mi sembra abbia senso diffondere e far amare il più possibile anche agli altri. Quindi questo è, la, è il grande mm. progetto, è il grande modo mm. strutturato <ride> in cui si leggo ma... le cose. Certo, ma le, le, ho una curiosità. I libri che, di cui tu parli, li hai finiti di leggere o li stai leggendo? Cioè, se li consigli quando li hai già finiti oppure no? Allora, se eh, io sono molto disordinata nel, nel leggere, devo dire, come nell'esistere, probabilmente. Quindi io dico: in questo periodo sto leggendo queste cose e. Quello che dico, quello che, che si può dire di una lettura in corso, ma di base tendo a consigliarli o a scriverci su un post, sul blog, a parlarne nelle stories, a usarli poi per i consigli personalizzati dei libri di Tegamini o per fare la classica foto nella gallery con i pensierini quando li ho, quando li ho finiti. E questo devo dire che, che è, un, è un problema perché insomma. Uh, ho un ritmo di lettura da persona normale secondo me leggo magari più della media Vabbè, se dobbiamo guardare le statistiche cioè, è ovvio che siamo dei ultra super mega lettori che leggiamo più di due libri l'anno però insomma sì tendo a li finisco e poi, e poi ne parlo perché alla fine mi sembra cioè, mi serve anche un po di tempo per sedimentarli certe volte quindi al di là di mettermi là a fare la foto Oh. No, mi oh, fa ridere bello. che mentre tu parli e sì, passi il gatto bello. e ti copri, a me compare una tendina di messaggi whatsapp mentre... quindi siamo tutte e sì, due coperte sì, sì, li finisco, li finisco e, poi, e poi se ne parla anche perché insomma mi sembra il modo più, più boh, onesto e normale di parlare di un libro, lo leggi poi ne parli all'inizio facevo vedere le novità che arrivavano perché è ovvio che dopo un po' gli editori ti mandano i libri però poi mi sono resa conto che alla fine eh, le persone li andavano magari a prendere prima che io li leggessi o finissi di leggere. Quindi dicevo, io ho scelto questi perché mi incuriosiscono, perché sono libri che da lettrice comunque prenderei in libreria e me li leggerai. Però chi lo sa poi come va, come va a finire. E, e quindi ho smesso di, di spacchettare i libri che arrivano perché non mi sembrava... Boh. Cioè, se ti devo informare sulle novità che escono, ci sono mille altri canali anche per farlo. Ti iscrivi alla newsletter dell'editore ti guardi il sito dell'editore, tutte le settimane ci sono le uscite, è inutile che io stia qua mezz'ora a, a farti vedere ah c'è questo, ah c'è quest'altro boh, quindi certo no, perché famiglia. non sei più da punto oh, Senti Francesca, l'altra la, la, domanda che ti volevo fare è questa, appunto tu parlavi di libri che ti vengono mandati agli editori, ehm, poi ci sono libri, diciamo contenuti, non solo il tuo caso, ma in generale appunto per i book influencer, che, contenuti che sono sponsorizzati da un editore, nel senso che eh, c'è una commissione per la quale passa attraverso il canale della, del book influencer, quel determinato libro, quella determinata novità, e poi ci sono appunto i libri che una, ogni persona spontaneamente seleziona e, e, e ne parla, perché piacciono, insomma, perché per, per qualche motivo personale. Volevo chiederti, secondo te, diciamo, c'è una proporzione giusta tra, queste, tra questi contenuti in un canale di un book influencer, oppure no? Mm. Lì dipende tanto sempre da come uno. Sì, sei bloccata. Sono, sono tornata. Ah, ecco, scusi. Anche se. Anche nella grafite. No, dipende tanto sempre da come uno poi sceglie di impostare, di impostare le cose di organizzare le fonti, diciamo. Io sono ovviamente, ovviamente, perché dopo un po' di tempo hai l'ufficio stampa che dice, oh mio Dio, esiste questa gente online, può essere un, può essere un canale interessante per, per ricevere i nostri libri, per selezionare qualcosa da far vedere, eccetera. Quindi io rientro nelle magiche mailing list cara francesca questo mese ci sono questi libri ci piacerebbe mandarti questo e quest'altro io con grande franchezza grazie questo lo leggerei quest'altro no quindi se, se vi va mandatemelo però ehm, come ti dicevo dipende da come si impostano le cose io per esempio non faccio eh, collaborazioni a pagamento con un editore del tipo ciao ti voglio mandare questo libro, quanto costa far uscire un post? No, uh, okay. O quello che è per promuovere questo libro. Eh, sono dei libri che magari, sì, ti hanno mandato, ma sono dei libri che ti, ti scegli tu e poi dopo decidi tu che cosa farne. È buona creanza degli uffici stampa, ma per i libri come per tutte le cose, dire, ciao, se ti voglio mandare un regalo, poi non ti tiro la giacchetta per, ehm, per dire, vabbè, ma quindi... Dov'è il post? Perché se dobbiamo fare un raffronto molto volgare eh, a livello di quanto costa un libro e quanto costerebbe il lavoro che poi noi fa facciamo in termini eh, certo. altri... di. No, non c'è assolutamente, non è una cosa. Ma, più questa, ma questa Francesca è una cosa, diciamo che, come dire, questo tipo di esclusione della, della, di, di queste commissioni, ecco si possono dire, è una cosa che, è, che fai tu o che fanno tutti i book influencer oppure... Non lo so, eh, Oh, qui parlo per me, poi non lo so se gli altri abbiano una policy diciamo, diversa, diciamo che tutti devono decidere un po' come gestire queste cose, perché arriva un momento per qualcuno a volte in cui si dice, ah bene, ci sono delle persone che vogliono farmi, fare, vogliono farmi lavorare eh, con, con i miei canali, quindi ti propongono un progetto, ti propongono un'idea, ti propongono una cosa. Eh, è una cosa molto, è un po' una scelta strategica, una scelta di responsabilità, di trasparenza verso le persone che ti seguono. Con questo non voglio dire che se tu fai una cosa pagato, perché il grande fraintendimento poi è sempre quello, se fai una cosa pagato allora stai raccontando delle palle. No, c'è cioè, eh, anche lì una grande riflessione. Io lavoro tanto per fortuna con, con Instagram, faccio altri progetti, faccio in altre categorie quando ho lavorato nell'editoria nel settore culturale, magari eh, era perché, non lo so, lo sp uno sponsor del Festival Letteratura di Mantova, ad esempio, ti dice bene, ti voglio pagare per mandarti un giorno a fare il live dell'evento. Tu vai in giro, fai quello che vuoi, noi ti paghiamo e tu vai a seguirti gli eventi di racconti. Idem per il Salone del Libro. Io sono nata due anni con IBS che eh, mi ha fatto fare la loro inviata. Però anche lì vai con un portale, un distributore uno sponsor esterno io poi mi rendo conto che anche uno dice ma scusa ma poi fai questo stesso lavoro per tantissime altre categorie però non lo so io penso che i libri siano un po' la mia categoria di expertise maggiore, un po' perché traduco un po' perché sono dieci anni alla fine che lavoro nell'editoria quindi eh, sono una lettrice sono, insomma, ho una mia struttura e ho deciso che io quell'ambito lo voglio considerare come un pezzettino proprio di, di piccolo castello che sta là e che voglio gestire come, come voglio io. E quindi ho deciso di non accettare lavori retribuiti sul mi recensisci un libro, me ne parli bene e ti do dei soldi. Però anche lì è una scelta di campo, non escludo che qualcun altro lo faccia. In teoria se viene fatto va dichiarato, perché c'è... Cioè, il magico hashtag adv che ti dovrebbe spuntare fuori sotto a quello che, che se esiste uno scambio monetario quindi poi non so adv se... come advertisement immagino giusto scusami adv come advertisement esatto esatto in teoria in teoria anzi insomma bisognerebbe, bisognerebbe metterlo se eh, un cliente ti sta pagando per far uscire un determinato contenuto e ti dà dei soldi per fare questa cosa, lo devi, lo devi dichiarare. Se ti viene regalato un prodotto, per esempio, puoi indicare o puoi, far, puoi dire che te l'hanno regalato. io per esempio, se succede che spacchetto qualcosa che mi hanno regalato, si dice grazie. Io dico grazie, grazie a ma vabbè. Comunque, <ride> devi far capire da dove viene quella cosa lì. Perché è chiaro, se eh, è, è un sistema, è un contesto opaco questo. Eh, la persona che guarda vede quello che stai facendo vedere, ma non ha tutte le informazioni su quello che è accaduto prima. Quindi, eh, in un contesto opaco, complicato, dove c'è margine per, insomma, fregare il prossimo, mh, bisogna, secondo me, essere il più trasparenti possibili. Poi, o oh, certe volte premia, certe volte no, perché anche lì bisognerebbe fare il grande lavoro di spiegone che io cerco di fare poi quando racconto normalmente come lavoro. Perché c'è sempre il grande, come dicevamo prima, il grande, ah vabbè, questa è una pubblicità, quindi l'hanno pagata, e dice quello che le pare. Mm, no, <ride> è un po' più complicato di così. E non è così automatico, anzi. Anche perché non funziona quella roba. Quindi già eh, la gente è prevenuta. Se poi tu la, la butti proprio lì, approfittandotene in maniera bieca, eh, ma non funzionerà mai. Quindi non ti conviene neanche farlo. Certo. Senti Francesca, prima stavi dicendo, una, stavi dicendo appunto hai nominato il Salone del Libro, dicevi mentre giravo appunto per gli stand del, del Salone del Libro, mi è venuta in mente una cosa, che io ti ho visto mentre giravi per gli stand del Salone del Libro e io che ti conoscevo stata, naturalmente, che non volevo fare la classica parte appunto della, eh, della, della disturbatrice che va lì. Ciao! Allora immagino che questo accada a tantissime altre persone, no, eh, diciamo, non volevo appunto fare, penso che accada a tantissime altre persone, questa cosa te l'ho chiesto anche quando parlavamo in questa chiacchierata l'altro giorno, ehm, che, era, che è una cosa personale appunto che mi interessa, cioè c'è questa relazione unilaterale tra te e le persone che ti seguono che ti vedono anche ogni giorno quindi ti vedono lì che parli di libri acquistano magari i libri che tu suggerisci altri no, oppure si, si interessano a quello che fai, eccetera però tu dall'altro lato la maggior parte di queste persone non le hai incontrate allora, questa cosa che crea dei problemi, crea dei, eh, dei, delle, delle situazioni difficilmente gestibili. Non so, mi, è una curiosità che ho sempre avuto. Ecco, diciamo tu, uno a 90.000 di persone. Eh, no, è, è, un, è un domandone. Anche perché eh, io l'ho vissuta come un, con una crescita che comunque è stata, molto, è stata molto lenta, molto graduale, perché alla fine io ho iniziato... Davvero ad avere un certo seguito che, che è cresciuto tanto negli ultimi due o tre anni. Io Instagram ce l'ho da, da un bel po', pian piano. Poi è anche vero che tutto il lavoro, tu, praticamente tutto quanto si è spostato qua o su YouTube, ma io non, non sono in grado e quindi no, YouTube no. Eh, e quindi insomma all'inizio eravamo meno e c'era un'interazione io rispondevo a tutti e, insomma si chiacchierava cioè avevi più tempo anche da dedicare alla singola persona che, che ti sta scrivendo che sta interagendo con te il problema è che io sto continuando a fare così praticamente, solo che la gente è triplicata quadruplicata e a livello personale di tempo anche e di quanto eh, impatta poi sulla tua quotidianità, effettivamente ha un impatto abbastanza, abbastanza forte. Eh, io sono molto felice della community che, che abbiamo creato, perché tanti magari mi seguono dai tempi del, di quando c'era solo il blog, eh, o mi seguono da quando c'era Snapchat, che, quindi, che poi vabbè si è inabistato in una nuvola di, di fumo, eccetera. E però si sono sposati su instagram dove la modalità di interazione però è, è, è quella eh, ho persone che magari sono affezionate a certi argomenti vedi che ti rispondono sempre alle stories dove c'è non lo so il gatto il bambino i libri quindi hai mi abitue di un certo argomento mia madre non fare madre. però è una è davvero un'interazione costante e la cosa complicata è anche che arrivano domande che non sono cioè a me non arrivano commenti solo con bello cuorini o così, cioè mi arrivano delle cartelle di, di domande su, di sono oppure sono in questa situazione, ti volevo raccontare questo, mi è successo quest'altro, mi hai fatto ripensare a ah, segui un tema e quindi mh, cioè, capisci bene che questa persona che ti sta guardando in quel modo, che ti sta percependo in quel modo lì, cioè tu per lei sei una, una presenza quotidiana, come dicevi giustamente tu. E, si crea questa vicinanza che in realtà è percepita come molto più vicina dall'utente che ti guarda, perché io poi, eh, soprattutto adesso, insomma, ci sono delle persone che mi ricordo e che, oh, con cui chiacchiero di più, ma normalmente come quando incontri qualcuno in un grande gruppo mm -hmm. e ti accozzi di più a una persona invece che a un'altra, e quindi con queste persone insomma si è anche creata proprio della vera confidenza alla fine. Eh, però c'è un vastissimo insieme, un vastissimo calderone di stimoli che arrivano e che comunque tu devi gestire. Perché tutte queste persone pensano di essere le uniche che ti stanno scrivendo quella cosa o ti stanno chiedendo quella cosa lì o vogliono sapere di più sul dato argomento. Quindi ci sono delle interazioni che vedi che sono quelle che sono sotto a, ai post pubblici. Ci sono chiacchiere che si sviluppano anche lì, certe volte negli ultimi tempi poi sono venute fuori delle robe esilaranti, quindi ci, ci siamo anche proprio divertiti a leggere, e a, cioè mi sono proprio divertita a stare lì a raccontare e chiacchierare di sotto. Però poi c'è anche tutto il vasto iceberg sommerso che non si vede, che è, è una mole sterminata. Cioè io sto delle ore al, tutti i giorni a rispondere solo ai messaggi e quello cioè, è quel legame lì che rende le, la cosa bella, secondo me. Perché non stai più parlando da sola? Cioè, All'inizio tutti, quando cominciano a, fare, insomma, a provare a mettere contenuti online, cioè, vogliono che qualcuno li ascolti, vogliono che qualcuno li legga, vogliono un feedback. Il feedback che è arrivato è massiccio ed effettivamente è, è, è un tema. Cioè, se io dovessi, mettiamo il caso, riuscire a permettermi un assistente o un manager io me lo vorrei permet poter permettere non per gestirmi le interazioni perché sono la cosa bella le interazioni ma per gestire tutte le altre menate tipo Francesca ci mandi la fattura Francesca ci mandi i dati la la la oppure cioè io lo vorrei per inventarmi le cose e chiacchierare con la gente che alla fine sono, secondo me, le, le due cose importanti di quello che stiamo facendo guarda, infatti, stanno arrivando tutta una serie di commenti con delle inner reference che io non riesco a, a cogliere tipo, ci ricordiamo tutti della ragazza travestita da forno non, sì, non, lo... non è forno un... no, lei è un aneddoto bellissimo io ho postato questa mia foto di carnevale in cui mia madre, ma ero, boh, non lo so alle elementari in in quinta elementare, mi aveva vestito da ballerina di Can, Can ma con costume incredibilmente accurato, quindi io avevo l'autoreggente a rete, la, i mutandoni, eh, la scarpina col tacco, ma aveva truccato, insomma sembravo una baby mignotta da, da concorso di bellezza, era imbarazzante. Allora poi tutti si sono, cioè uno vede una roba del genere, senza bisogno di dire e tu com'è che ti sei vestito a Carnevale in modo buffo? Perché poi ci sono sempre quelle call to action un po' patetiche, posso dire scusate. Con e tu ecco, io tu e gli e voi. Cioè, Quindi no, hai ricevuto un album fantastico. No, oh, guarda, mi sono arrivate delle robe epiche, epiche, cioè con le foto anche nei DM. Poi è un peccato perché lì andava fatto un grande, questo, un grande Guarda, qua, qua va fatto un libro, questo va, va fatto mi un libro di... La, forno. la cosa bella di quel <ride> messaggi lì, è che se tu lo so, è che tipo poi concludeva, è stato bellissimo, tutti volevano giocare con la me forno. <ride> allora che con le lacrime proprio e poi insomma è venuto fuori di tutto. Guarda, bellissimo. Cioè, questi sono degli esempi di la gente che si mette là e si prende il tempo di raccontarti un suo aneddoto di infanzia mega articolato. E, e tu sei felice di leggerlo perché fa schiattare da ridere e ci raccontiamo tutti insieme sta roba quindi secondo me boh ma che io sono, cioè, mi sento fortunata sì, è come, è come, come se, se domande... potessi pescare un po' ovunque nel, negli aneddoti no, di famiglia nei insomma ti... <ride> senti Francesca mi... ti faccio una domanda più grave adesso eh, ah. tornando al Diciamo anche un po' interessata se vuoi. Volevo chiederti ma secondo te perché forse diciamo manco io a, a non riesco io a trovarli o non li conosco, ma perché non c'è una book influencer che si occupa principalmente di saggistica che si eh, io allora io mi rendo conto che effettivamente la narrativa è molto più facile da, da raccontare non lo so, in realtà io so, trovo più facile da raccontare un libro di saggistica onestamente, che, che un'opera narrativa però eh, secondo me è anche un po' come, come siamo strutturati noi lettori nel, nel nostro mercato probabilmente, perché forse all'estero c'è un pochino più di bilanciamento, ci sono delle cose nuove che vengono fuori, anche c'è tutta la narrative non fiction che secondo me ha reso molto più accessibile il, il genere. Ottone, se ti ribalti dalla stampante però... Scusa, vabbè. Noi, statisticamente, non c'è un grande pubblico di lettori di saggistica, mi pare di, di capire, ma neanche della, della varia di divulgazione, quella un pochino più, più semplice. Non lo so, è automatico è come quando si dice che i racconti non vendono che gli editori non fanno i racconti perché le raccolte di racconti non vendono anche la saggistica secondo me è un po' una vittima di quello è anche vero che ci sono dei diversi gradi di, di specializzazione io mi sto leggendo con grande gioia io sono una lettrice di saggistica un po' pop e alla fine quelli io trovo che siano divertenti da raccontare perché comunque oltre ad avere magari una scrittura che è divulgativa vivace, simpatica eh, non troppo paludata riesci anche poi a tirarci fuori delle informazioni da, da veicolare. Raccontare la narrativa è molto più difficile, perché, eh, cioè, cosa fai? Ti siedi là e riassumi la trama? Devi tirarci fuori quello che ci hai capito tu, eh, che forse è un livello un pochino più, più difficile, più, più opaco rispetto a questo libro di saggistica, affronta questi argomenti, è bello e interessante per questi motivi. Quindi, insomma, sì, poi, è più, poi anche... È facile raccontare. Diciamo, è la stessa cosa poi per un libro di saggistica, cioè tiri fuori uh, un, quello che poi a te di interesse in particolare? Anche, bello Sicuramente. Sicuramente... Nella, dal punto di vista diciamo, della scrittura io penso che eh, ormai eh, la maggioranza dei libri di saggistica come dire, gli editori spingono gli autori sempre più a scrivere in maniera eh, piacevole insomma, chiara, leggibile, eccetera quindi, per esempio, io in questi giorni avevo un grande, una, una grande lacuna cioè non avevo mai letto Armi, acciaio e Malattini di Diamond e Naudi e lo sto leggendo in questi giorni e, e penso che per esempio quel libro lì ma come tantissimi altri come tanti altri nostri libri anche potrebbero essere molto ben raccontati quindi mi sono dispiaciuta nel, nel constatare che in generale non, diciamo, non, non vengano molto ecco, raccontati valorizzati perché poi effettivamente penso che un pubblico una bella, una, uno zoccolo duro di lettore ci sia, cioè sia lo vediamo tanto, tante volte nei nostri stand dipende anche dal tema credo Mi a... scusate sì, sto leggendo sì, un commento sì il commento sulla saggistica femminista è vero, ci sono, ma forse perché adesso c'è anche tanta offerta da quel, da quel lato lì, cioè ci sono tanti libri che sono usciti, che sono accessibili e, che, e poi probabilmente il tema è finalmente sentito. <ride> Quindi, però sì, è, è vero, ci sono. Non lo so, io sono un'ettrice anche di saggistica. E viene fuori perché ne parlo e ci sono un sacco di, di libri che non sono difficili e che riescono a essere raccontati bene. Ma secondo me nel lettore c'è sempre un po' la roba del ah, leggo il romanzo perché mi porta via, leggo il romanzo perché mi immedesimo. E quindi capisci ah, che c'è sempre un po' di cuscinetto tra un lettore che magari vuole davvero leggere una storia che mi distrae, mi fa sognare, mi fa volare, prendo un libro, le, le richieste a cui io rispondo con maggiore difficoltà sono, mi consigli un libro che lo prendo in mano, lo devo leggere tutto e non riesco a me, il page turner proprio. E io dico, boh, è, è molto soggettiva anche quella roba lì, cioè non sono tutti congegni a orologeria che ti pungolano per andare avanti. Poi boh, uno si può appassionare, non lo so, io mi sono, eh, mi sono sciroppata a tuono, Frenzen per esempio, ma non lo definirei un page-turner, quindi cioè, anche lì è molto, è molto soggettivo. Quindi forse c'è un po' di scollamento per quello, perché una fetta grande di lettori, secondo me, cerca... Eh, cose che nella saggistica magari ci sono un po' meno anche se c'è tanta saggistica che ha questa, una, la, la fantastica nuova corrente di narrative non fiction che ha comunque una grande parte di ti chiacchiero anche dei fatti miei e ti costruisco intorno a quello qualcosa. voglio affrontare un altro argomento ma ci passo da quello che è successo a me e ti racconto quello che sento io anche che forse è un buon compromesso c'è cioè un pezzettino per entrare in quel mondo lì quindi Poi ho detto che tutti si debbano mettere là con delle PBA in Audi, pensate per l'università <ride> felici e contenti, però c'è un vasto mondo da scoprire e insomma anch'io sono d'accordo. È un peccato che, che ci sia meno attenzione forse, però dai! dai, forza no, volevo diciamo pensare una lancia a nostro favore e, no, perché appunto io veramente penso che ci siano dei contenuti che interessano a tanti e che sono comunque basta, chiudo qui la parentesi e, e, senti Francesca, ti volevo anche chiedere, secondo te non so quanto tempo, abbiamo ancora un pochino di tempo, c'è una Uh, due domande, non so se vuoi rispondere a tutte e due, o solamente una delle due. La prima è se c'è una casa editrice che secondo te in particolare si sa raccontare sui social uh, in Italia, oppure all'estero è uguale. Uh, e poi la seconda domanda è se c'è una, una o un book influencer che in particolare stimi e che consiglieresti di seguire, per quale motivo? Non posso, non posso rispondere alla seconda perché altrimenti parte il circo dello gna gna e quindi non lo posso fare. <ride> no, ti dico, io sono eh, tutti quelli che erano sulla lista del, del sole 24 ore là, cos'è, due settimane fa ho perso la cognizione del tempo: chi siamo, perché, dove ci torno, non ne ho idea. Quindi un sabato il 4 aprile qua, qua non so quando è c'era, è uscito questo articolo bello di Alchemy, cioè di, su, basato su un'indagine di Alchemy su quello che comuniamo online in, in quel decalogo lì che c'è anche sul mio profilo, quindi lo trovate io, mh, sono, mh, io anche, sono anche persone che ho conosciuto ci siamo incontrati con di, diversi di loro e quindi mi, sono, mi sento di caldeggiare di tutti perché tutti sono, militano, però no, non nomino qualcuno perché sennò diventa, diventa antipatico non lo cioè, perché poi uno pensa eh vabbè ma io no ma scusa quindi a livello di case editrici allora eh, diciamo che eh, Instagram è un pochino più difficile è stato un pochino più difficile storicamente vabbè che è arrivato dopo eccetera però il grande, il grande regno all'inizio è sempre stato un po' Twitter eh, secondo me nel complesso degli editori che stanno facendo delle cose molto belle e che effettivamente anch'io da utente trovo utili, trovo informative, mh, trovo interessanti ci sono gli approfondimenti, ci sono un sacco di cose secondo me tre bravi sono Adelphi, Einaudi, eh, eh, lo dico nonostante i miei trascorsi e anche NN, NN eh, sono nuovi, nuovi relativamente ma eh, già andando sul loro sito, soprattutto all'inizio, era molto è molto ricco quello che c'è, perché ti dicono, bene, ogni libro ha non solo la scheda e va dove te lo puoi comprare, ma ci sono dei contenuti speciali, diciamo, eh, ci sono delle cose da leggere, delle appunti di traduzione, ci sono altri percorsi che si possono fare, c'è la rassegna stampa, diciamo, che ti puoi andare a guardare. Quindi, insomma... Ehm, mi è sembrato un approccio che teneva conto di quello che potrebbe, di cui potrebbe aver bisogno un utente. Quindi io vado in un posto, ma voglio che ci sia tutta la ciccia necessaria intorno, intorno a quel libro lì. E, a livello di costruzione del sito e di cose che effettivamente a me servono, mi ha molto piaciuto. E poi, vabbè, c'è ricchezza, quindi c'è ricchezza un po', un po' da tutte le parti. E sono anche molto fan del saggiatore sul um, sulla presenza online le cose che le iniziative le cose che combinano e il modo in cui raccontano anche quindi eh, sono un po' i miei preferiti, non che gli altri facciano schifo ovviamente cioè, eh, io odio <ride> sempre fare queste cose perché, perché poi no vabbè, ma è su due piedi dico ah cavolo no potevo dire anche questo e quest'altro no sei cretina adesso ti detestano tu. Eh, quindi io ho sempre queste non mi piace mai male, però oh, insomma si parla bene eh, Va cioè, bene, cioè, allora di guarda... dietro, di dietro sì, sì, sì. No, devo dire che anche io avevo notato, per esempio, il saggiatore era, era insomma, aveva una presenza molto vivace online, poi soprattutto yeah. diciamo gli ha preso per i buoni libri. Comunque, eh, Francesca ti faccio una domanda più ampia così non andiamo proprio lì a, a prendere il tuo preferito la tua preferita più no, no. <ride> <ride> come fa, come stai um, un'altra cosa che mi incuriosiva molto è il fatto eh, diciamo, su, sulla quale tu poi hai dedicato anche una, una riflessione sul tuo blog eh, e come tu coordini il fatto di essere mamma col fatto di eh, eh, diciamo, stare molto online che l'ho trovato veramente delizioso quel post in cui tu cerchi di, di, di far capire diciamo che cerchi di insomma proteggere da un lato eh, la, il tuo, la tua par la parte privata della tua vita però dall'altro non vuoi neanche far torto insomma cioè, vuoi, vuoi che siano presenti le persone che insomma sono della tua famiglia io, allora, ho un marito che è assolutamente avverso all'apparire online o, non lo so, faccio le stories, lui automaticamente si chiude. Cioè, lui in realtà è uno molto di compagnia, molto, molto cacciarone anche. Vedi, le stories sembra la statua di granito che si odia e quindi e c'è questo contrasto un po' che mi sta rendendo la vita piuttosto complessa adesso perché io, io sono abituata a fare tutto quello che faccio online da sola per i fatti miei e il fatto di avere lui e la consapevolezza che lui detesti di base eh, mi crea un sacco di menate perché non so mai bene ah no ma mi sta ascoltando eh, Vabbè, perché un conto è vederle ma poi è stato anche interessante sentire cioè lui non è uno che non ha idea di come funzionino queste cose lui comunque è ben immerso anche in questo, in questo mondo non gli piace solo partecipare personalmente comunque mi ha detto io vedendo le stories e poi vedendo come le fai e tutto quello che, che bisogna fare prima per farle funzionare ma sia che si tratti di lavoro che di non lavoro eh, insomma è abbastanza, <ride> è abbastanza impressionante Vabbè, Io poi in realtà ho poca struttura perché se si tratta di chiacchierare per i fatti miei io mi metto davanti alla macchina del caffè in vestaglia così come sono e come si vede normalmente dico le cose. Però se c'è un, un brief, se sto lavorando, insomma, c'è sempre la componente io che, che dico quello che ne, ho, che ne ho più o meno voglia. Però, insomma, ci sono determinati paletti che vanno rispettati e cose che bisogna, che bisogna fare. E quindi lui ha detto: porca miseria, non pensavo, eh vabbè, eccoci. Ehm, è inevitabile, io parlo alla fine di me. È un, un diario come dicevamo prima ma anche quello che scrivo nelle didascalie io parto da io cerco di spiegarmi delle cose mentre le racconto cioè a me serve anche perché mi riordino i pensieri molte volte tante delle cose che sono scritte sul blog eh, o anche nelle didascalie spatafiata che ci sono sotto le foto nascono proprio da un momento in cui mi, sono, mi fermo lì un attimo e dico ah eh, che cos'è che non sto capendo da dove mi viene questa difficoltà magari se provo a buttarla giù riesco a capirla anch'io eh, e quindi insomma è inevitabile che all'interno di un'impostazione di questo tipo eh, di una condivisione fatta così ci finiscano anche eh, il bambino, amore del cuore il cuoretto, il gatto non so qua, tu il tu gatto l'abbiamo visto è come avere una presenza spettrale in casa, tu senti ravanare non sai perché e poi ah ma è il gatto è, mal, è il gatto che è un poltergeist va benissimo qui scrivono, eh, però... qui scrivono. Scrive Anna, io voglio Cesare come voce narrante della mia vita, Cesare, no, vabbè, Cesare adesso è anche molto interattivo e quindi anche molto fruibile dall'utente perché Cesare parla tantissimo tutto il tempo, eh, da tipo Carnevale, che parla di interrotta. Che continua a parlare, sì, credo, credo che sia no. diciamo, una questione di età <ride> anche. Sì, e, um... È più facile anche includerlo. È vero che io cerco un po' di, eh, diciamo, di non essere invasiva con loro. Cioè io non faccio nulla che implichi la presenza di Cesare o del povero Cuorone che sia considerato un, una cosa posticcia o un fardello per loro, un peso per loro. Cioè, se io posso raccontare una cosa normale, quotidiana, che ci sta succedendo, la racconto. Uh, se mi viene richiesto di creare una situazione artefatta affinché io possa raccontare determinata cosa, non lo faccio. Cioè, io cerco già di… Se, uh, ci sono tanti progetti anche a livello di, di lavoro che… Eh, ovviamente indagano la quotidianità o si inseriscono nella tua quotidianità anche quello è un tema, è un tema vasto, però io alzo la mano all'inizio, ragazzi io questo non lo faccio, questo non lo faccio questo per me è finto questo per me è innaturale, questo per me rompe i coglioni alla mia famiglia e se vi va bene io posso fare questo e quest'altro perché queste sono questa è la nostra normalità e quindi cerchiamo di fare così Però... ah, poi, diciamo, la, la cosa interessante è anche che eh, ci sono appunto, persone che si occupano di libri che si occupano esclusivamente di libri e basta e poi ci sono invece altre persone, inclusa, eh, inclusa te in, diciamo, che, che mischiano il, eh, considerazioni personali, riflessioni ehm, anche semplicemente piccole scene di vita quotidiana con le con, con eh, il, il, il racconto anche di questo, di questo, dei libri che sono al centro, poi della ehm, cosa che mi, mi pare che venga molto, eh, dagli utenti, molto apprezzata, perché, come dire, è un po' il riflesso di quello che, che è la loro vita, nel senso che è fatta di tante cose, tra le quali eh, anche i libri, eh, che hanno una loro centralità. Quindi, penso che. Eh, sì, anche dai commenti che ci stanno arrivando eh, che, che siano molto ben apprezzate volevo chiederti un'altra cosa Francesca eh, una, un, ho notato un giorno scorrendo tra le tue storie eh, che, che, che tu rispondevi a una, a una ragazza che ti diceva, ma io non riesco a finire un dato libro, ma che devo fare ma mi sento in colpa, eccetera <ride> allora come io questa cosa. Questa... È, è da ritenersi socialmente accettabile non finire un libro. Stiamo serene, vi prego. Sempre... E... E quindi tu, diciamo, uno immagino che ti senti libera di abbandonare il libro prima che sia finito, credo di sì, insomma, dalla... E due. E due, volevo chiederti se sia una lettrice metodica o no, perché per esempio una mia, una mia amica mi, mi, mi disse molto tempo fa, per esempio, che aveva deciso di leggere l'Ottocento, no? Tutto l'Ottocento di letteratura, <ride> che è una cosa molto... Dire, io non riuscirei mai ah, a... a farlo. <ride> che vuole tutto l'Ottocento per leggere l'Ottocento, <ride> però... Tutti diciamo, i, i, i, i maggiori capolavori dell'Ottocento dovevano, dovevano passare per la sua lettura, quindi volevo chiederti che tipo di lettrice sei e se ci sono vari tipi di lettori secondo te? <ride> Ma secondo me eh, come ognuno organizza la libreria in un, altro modo, in un modo diverso, indipendentemente dai consigli che ti possono dare dai, e dalle strutture che ci possono essere, ognuno poi è un lettore che si organizza a modo suo. Io lì alla ragazza ho detto che secondo me può abbandonare quello che le pare, nessuno la, la brucerà a rogo e non ci sarà gente sotto casa che dice brava, ecco, hai, non hai finito il libro, vergognati, ver shame con la campana, no. Cioè, io ho mandato avanti Pennac, ciao, guarda, Pennac dice, lui, dice anche lui che è più importante di me, va bene. Eh, io no, sono una lettrice assolutamente molto disordinata. Eh, seguo dei filoni di curiosità, quindi, eh, soprattutto quando scopro degli autori, eh, ah, questa cosa qua è amica di potenzialmente queste altre, ah, questo è un genere che conosco poco, Vediamo, capiamoci di più e cerchiamo di un po' metterci i piedini dentro e di, e di avanzare. Però no, non ho mai detto, bene, leggiamo... Ah, quest'anno leggiamo tutti i sudamericani. Ah, no, no, no quest'anno ci leggiamo tutto l'opposento. Ah, bene, è il momento della big generation. Sono, io sono un, gran, sono un gran casino, anche perché io sono davvero molto travolta da entusiasmi. Quindi è possibile che mi invasi per una cosa e quindi a lei quello. E... Ehm, Può succedere anche che mi invasi per robe che sono, che mi trovo in inglese, che se io se posso leggere in originale, leggo in originale perché così lo tengo anche ancora più avanzato. All Però ehm, ci sono magari delle cose che non sono state tradotte, non sono più ristampate da millenni. E io, che bello questo libro, Vai, viva, ve ne voglio super parlare. Poi, ma dove lo vado a prendere? Ah, così... <ride> Il mio disordine è generale, ma è un disordine secondo me di, da, da persona entusiasta di base, da presa bene, quindi io sono una persona bene alla fine e, e quindi viene fuori anche in come, in come leggo, leggo duemila robe insieme, eh, ne mollo uno, ne ricomincio un altro, non lo so, c'è disorganizzazione. Vorrei poter dire che nel mio disordine ma non è sempre... Non è. Francesca, ti sento male adesso, non so per quale motivo. Oh no, ti, ti sento, ti te, sento male. Mi senti bene? Oh, Forse no. ti sei ti bloccata. Sono non è il gatto no. che no, no siamo facili. L'unica cosa che <ride> c'è cioè, su questo tavolo è una cavalletta. Eh, la manina certo. che fa. Ma, che, ma cosa? Ma cosa... niente Madonna. 800, dice la Manina. Eh, senti, no, Francesca, ti faccio un'ultima domanda perché eh, non so perché ho paura che la mia connessione salti, vedo che fa un po' di bit. ti faccio un'ultima domanda che era quella che ti avevo anticipato uh, che chiude un po' gli incontri um, un libro che vorresti consigliare insomma, è, è un po' il format del, de, di questi incontri che facciamo online che cosa consiglieresti liberamente qualsiasi ah. cosa allora, mh, ta, ta, ta, sto finendo e mi sta piacendo, adesso vediamo come com la chiude la, la faccenda, mi sto leggendo Tracy Chevalier, il, la, la, la ricamatrice di Winchester. Avevo voglia di uh, una roba pace e benessere, campagna inglese, in realtà il protagonista poverona, 38 anni, ed è già considerata una zitella senza speranza, devastata dalla vita. Ma è una piccola storia anche di riscatto, perché finalmente questa abbandona la madre bisbetica, il suo destino, veramente io non ho mai letto una madre così ingodibile come la mamma della, della protagonista di questo libro. E lei finalmente dice, lo so, a te è morto il figlio, a me è morto il promesso sposo, ma non ti reggo più e quindi prendi il treno e va a lavorare in un paesino. E, e lì non conosce nessuno Poraccia non è che neanche navighi nell'oro ma eh, alla fine trova questo circolo di ricamatrici che sono tutte le sciure del paese vecchie e giovani, insomma c'è una grande distribuzione demografica si mette là, ricama e pian piano comincia anche a ricostruire se stessa dopo tutte le perdite che ha subito nella, durante la prima guerra mondiale e mi, è molto, mi sta piacendo, cioè è bello leggero tranquillo, se, cioè, fa quello che anche lì quando io affronto questi libri, io so che non, magari non mi devo aspettare i, non lo so, Dostoievski. Però ci sta anche che uno voglia leggersi una storia eh, di sentimenti, di cose semplici, di tazze di tè. Idem il libro che ho finito di ascoltare di, di Alessia Gazzola. Ho sentito questione di costanza, mi aspettavo una commedia romantica senza particolari pretese di evasione, gioia, tranquillità un po' buffa, un po' con la protagonista pasticciona ma a cui tutto sommato vuoi bene e basta, quello fa e di quello in questo momento e quello sono contenta di leggere anche in questo momento ci sono fasi e fasi quindi anche quello mi ha piacevolmente divertita quindi eccoci qua Due, ho fatto due suggerimenti sereni, leggi Adri, perché adesso leggerò Olivia Lang, Il viaggio a Echo Springs sugli scrittori e l'alcolismo, che insomma sarà <ride> tutta Quindi dai, leggete una vita come tante, magari no adesso. Eh, tra l'altro, è una delle cose che volevo, cioè che, che ho nei, nelle mie, nella mia lista di lettura, perché anch'io sono una appunto, lettrice disordinata e cioè ho un, tutta una serie di cose è un capolavoro, ti vuoi ammazzare ma è un capolavoro cioè, proprio ti, ti è una flagellazione di 600 pagine però è un capolavoro secondo me ecco basta, ma lo stanno leggendo io sono rimasta molto stupita da quanto l'hanno letto dopo ne avevo parlato anch'io, tanti ne hanno parlato ovviamente, da un libro così cosa fai non ne parli ma sono davvero stupita da quante persone poi si siano effettivamente imbarcate perché io l'ho scritto anche sul blog cioè non è un libro che io mi sento di consigliare a cuor leggero non è una roba... è come dirti bene starai male, ecco, te lo dico, starai male leggilo così stai male cioè ti no, mi, mi fa ridere il commento che è arrivato adesso che il, il nome dell'utente è Vivi Felice e il commento è Spezza il Cuore <ride> Abbatte anche gli animi lieti li abbatte. No, sì, se sei un minimo contento ti annulla la voglia di stare al mondo. Quindi. Però dopo la buona, cosa devo fare. Bene, Francesca. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Spero di incontrarti presto al Salone del Libro quando, quando lo potremo fare. Che è un'altra cosa che mi spezza il cuore, che non, non, che non ci sarà. E, insieme a tante altre, ma. Questa è una, quindi io spero di vederci, prenderci un caffè, insomma, di incontrarci la prossima volta ti disturberò nella, nella, quando ti vedo. insomma. Assolutamente, assolutamente, sono allenata e soprattutto sono felice di essere disturbata, eh, lo ritengo un onore. Quindi... Va bene, grazie Francesca, grazie a presto. Grazie, ciao, ciao, ciao.